Noi siamo qui pronti e capaci a dare un'assistenza totale al paziente che viene per fare questo intervento così importante che gli cambia completamente la vita. Spesse volte questi pazienti arrivano da soli a Roma e sanno di dover restare quella decina di giorni, il tempo necessario per l'intervento e il post operatorio. Bene, noi il messaggio che vogliamo veramente dare, ma col cuore e con una grande forza empatica, è che sì potete venire da soli ma non sarete mai soli perché vi accompagneremo ed io in prima persona vi accompagnerò durante l'intero vostro percorso qui a Roma Accompagnare significa un percorso psicologico, un percorso informativo, un percorso giorno per giorno di che cosa sta accadendo e di che cosa vi accadrà dopo. Quindi avere questo confronto costante è importantissimo. A questo aggiungiamo ovviamente tutta una parte pratica. Non dovete veramente occuparvi di nulla se non del piacere di questa vita che sta rinascendo. Sono Stefano Bottari, sono un chirurgo generale, da un po' di tempo seguo l'avventura che sta portando avanti Gabriele Antonini con i suoi interventi. Ogni volta che io assisto insieme a lui a questo intervento mi meraviglio e mi meraviglio con forza della rapidità di esecuzione e della mini invasività dell'intervento, è impressionante. Sono Titti, lo strumentista della sala operatoria della clinica Cusisana. Si lavora in un'equipe dove c'è una enorme sincronia dai chirurghi, anestesista, infermiere di sala e quindi strumentista. Oltre alla preparazione tecnico-chirurgica eh, bisogna essere in sincronia con tutti i movimenti che vengono effettuati durante l'intervento, nonché attuare eh, una velocità estrema onde evitare infezioni e quindi essere al massimo efficaci sull'impianto della protesi veniena. è terminato, il paziente era un paziente difficile, un paziente diabetico, non solo i pazienti post oncologia, quindi i pazienti operati alla prostata, al colon retto, hanno problemi di disfunzione rettile, anche i pazienti giovani, questo era un paziente di 55 anni con un problema vascolare su base diabetica importante la fibrosi dei corpi cavernosi era massiva quindi l'indicazione diventa in automatico quando i farmaci non rispondono più è quella di effettuare un impianto di protesi idraulica eh, tricomponente al pene la tecnica che abbiamo codificato è una tecnica eccezionale che soprattutto in questo tipo di paziente permette di ridurre in modo drastico il rischio di infezione eh, lo riduce perché i tempi chirurgici sono rapidissimi, gli step sono codificati, noi effettuiamo sempre gli stessi passaggi per impiantare eh, i cilindri, la pompa e il serbatoio e quindi riusciamo in un tempo davvero limitato, 15-16 minuti, ad impiantare tutto il device protesico. Questo riduce notevolmente i rischi di infezione. Oltre al risultato estetico, che è un risultato eccezionale perché il paziente non percepisce la presenza né della pompa né dei tubi, senza l'incisione a livello scrotale il paziente riesce ad attivare e disattivare il dispositivo già dopo 6-7 giorni, inizia a fare il cycling e ormai nella nostra esperienza a 15 giorni riesce ad avere tranquillamente il primo rapporto sessuale.